Le luci che si possono accendere rappresentano per me un modo nuovo di vedere le cose, le stesse cose di sempre che per qualche incomprensibile ragione ad un tratto si guardano con occhi diversi. Come quando si dirada la nebbia e improvvisamente si ha la percezione più nitida di ciò che ci circonda. Proprio così mi è accaduto. Vent'anni fa, per una serie di circostanze, andai a vivere a Milano. Entusiasta per le novità che mi attendevano, felice di poter vivere in un'altra realtà, me ne andai con la leggerezza di chi nel cambiamento vede la propria libertà. Sentivo di non avere radici, in fondo non ero nata a Torino, ma immigrata dalla Puglia il 29 giugno 1959 all'età di 5 anni. Cosa poteva trattenermi? Certamente i miei affetti, ma pensai che Milano non era poi così distante. Iniziai così la mia nuova vita piena di aspettative. Cambiai lavoro, casa e abitudini. Travolta dalle novità, diedi per scontato ciò che non era. Quando tornavo a Torino, mi piaceva andare in giro per il centro della città e guardare con il naso all'insù tutto ciò che di bello incontrava il mio sguardo. Il mio crescente interesse per i palazzi storici e le residenze sabaude, diventate nel frattempo patrimonio dell'UNESCO, mi fece comprendere l'importanza che aveva ricoperto Torino nel corso della storia. Sarai così ad apprezzare l'arte che rende incantevole questa città. I musei che ne testimoniano l'impronta culturale, il parco del Valentino, il magico fiume Po e le sorprendenti colline. Persino la cucina, quella piemontese, cominciava a mancarmi. Ogni volta che scoprivo cose nuove, mi vergognavo per averle ignorate fino a quel momento. Col tempo e quasi senza rendermi conto, mi accorsi di amare la mia città e di provare una grande nostalgia per quello che avevo lasciato con così tanta leggerezza. Forse l'avevo sempre amata, ma qualcosa di nuovo era accaduto. Le luci si erano accese, la nebbia era scomparsa e tutto era diventato improvvisamente più chiaro ai miei era a Torino che volevo stare. Intanto passarono 16 anni e la voglia di tornare era diventata da tempo una necessità pressante. Per il mio pensionamento mancava più di un anno, ma oramai sentivo che era giunto il momento di tornare e nulla poteva più fermarmi. In poco tempo organizzai il mio rientro, ben sapendo quali sacrifici mi attendevano. Trovai un appartamento in affitto nei pressi della stazione di Porta Nuova. Questo mi avrebbe permesso di prendere il treno tutti i giorni per recarmi al lavoro, riducendo al minimo i disagi. Firmai il contratto d'affitto dopo una serie di rinvii il 29 giugno 2012. Quando scrissi la data, realizzai che era lo stesso giorno in cui, all'età di 5 anni, veni a vivere a Torino. Era il segno che stavo facendo la cosa giusta, pensai, e con gli occhi lucidi dalla commozione firmai il contratto che mi riportava a casa.